buongiorno oggi siamo con questo bel client Prima di iniziare con il video, iscrivetevi al canale, lasciate like e lasciate anche un commento dicendomi cosa ne pensate di questo video, oppure che altri video vorreste vedere, insomma datemi un feedback, ditemi qualcosa. Bene dai, parliamo un po' di questo client, questo è il launcher, ci sono queste versioni qui, non c'è la 1.7, Spero la implementino perché non si può giocare a Minecraft senza la 1.7. Poi qui abbiamo le mod di tutte le versioni, qui possiamo caricare anche la skin, possiamo decidere se metterla ad Alex oppure a Steve Qui abbiamo l'account manager Possiamo aggiungere altri account in caso li avessimo E ora giochiamo un po' così vi faccio vedere il client Ok questo qui è il client Guardate quanto è bello Qui ci sono le impostazioni classiche di Minecraft Qui possiamo configurare le varie mod Poi single player, multiplayer, cosmetici e quit game Va bene ci siamo spostati in una bedwars Premendo R shift possiamo aprire il menu delle mod Le mod sono queste qui Partito il game allora stavamo dicendo, qui ci sono tutte le varie mod Non sono tantissime, secondo me ce n'è di meno rispetto al Lunar Client e al Bad Lion. Però la cosa davvero bella di questo client è l'estetica Infatti l'interfaccia è abbastanza originale Secondo me per questo è molto famoso Perché per il resto le mod sono sempre le stesse Non è che ci sono mod innovative mai viste prima La cosa originale è il design Possiamo accedere al menu delle mod anche premendo ESC In questa maniera allora, il client sì, è bello, ma sinceramente io mi trovo meglio con il Lunar. Mi spiace per tutti i fan di sto client, ma io non ci vedo nulla di così particolare, a parte l'estetica. Questo qua è un pazzo. Ciao, bello. Veniamogli a rompere il letto. Questo farà butto qua. Ce la faccio? Ok. Bene, eccoci. Vediamo cosa, cosa farà ora. Speriamo nulla di pericoloso. No, non riesco a rompere in tempo. Si è fatto la spada di pietra, che bullo. Ma non può nulla contro Tara. Abbiamo eliminato, perfetto, troppo forti e troppo potenti. Poi ditemi cosa ne pensate voi di questo client, se, se vi ha rivoluzionato il modo di giocare a Minecraft. Allora, con tre diamanti potrei fare protection, ma preferisco fare sharpness. No! Come si fa a morire così? Vabbè, non abbiamo perso tanto, stavolta non mi freghi. Vi prego, insegnatemi a correre sui ponti, perché ogni volta che asco giù, cioè non lo so, sembra che io abbia iniziato a giocare a Minecraft ieri. Allora, secondo voi cosa dovremmo fare? Innanzitutto mettere a posto questo ponte, perché sennò casco di nuovo giù. Lo faccio doppio, così è più largo e non c'è modo di cadere giù. Ponte bello, sicuro, voilà, perfetto. Qua magari mi faccio protection 1 e provo ad attaccare il rosso. Mi sembra un piano ben architettato, attenzione qua. Oggi, oggi faccio fatica a stare sui ponti. la voilà, protection. Faccio la spada un po' più forte. Tanti bei blocchi, la spada magicamente è finita qui. Va bene. Ok, direi che possiamo provare ad attaccare. Vediamo un po' cosa succede. Secondo voi il rosso è forte? Ah, una allora, cosa che non vi ho detto è che in tab compare il logo se usate questo client. Ok, il rosso non mi ha visto per il momento, quindi posso anche accelerare un attimo. Speriamo solo di non volare giù, se no... Sarebbe un grosso problema Gigantesco Dov'è la base del rosso? Ok questa qui Cerchiamo di fare più in fretta possibile Dai rompi Perfetto Metto una trappola a casa No niente ho sbagliato Quando si è storditi sia così Bo, Ora torniamo indietro Così se qualcuno ci attacca Possiamo provare a difendere Siamo rimasti in tre Penso che il pink stia combattendo con il rosso A questo punto è meglio distruggerlo Perché potrebbe essere pericoloso io continuerei a girare per la mappa Così mi equipaggio sempre meglio E vinciamo il game Top strategia di Minecraft Bedwars Come bardatura ci siamo Dai è bella mi piace Sono soddisfatto Il rosso è stato eliminato Bene Il rosa è caduto di sotto un sacco di volte Non so il motivo esatto Però mi sa che sta andando al centro Quindi o vuole farsi l'armatura di diamante Oppure vuole fare l'ossidiana O anche le pozioni Però per sicurezza noi lo uccidiamo Ok perfetto gli smeraldi li prendiamo noi Li teniamo al sicuro Li useremo nel modo migliore No niente me ne mancano due Vabbè aspettiamo non abbiamo fretta E eh, mi sa che vuole già tornare il rosa Veclo Così posso farmi l'armatura Sì non, non ho voglia di sbardare tutto il letto e metterlo l'ossidiana. va bene così Oggi voglio rischiare Mi sta inseguendo attenzione facciamo l'armatura di diamante subito Vorrei fare prot ma mi mancano due diamanti <coughs> Ora inizierà a piazzare i blocchi Ah no lancia la fireball Vabbè, ci sta ogni tanto cambiare... Ah, eccoli qua i blocchi. Un giocatore delle Bedos che si rispetti deve piazzare i blocchi. Sì, vai, blocchi, piazza un po' di blocchi. Vai, morto, posto. Hanno questo brutto vizio questi giocatori di piazzare un sacco di blocchi. È una roba assurda. Bene, ora lo andiamo ad attaccare. Mi faccio un'altra mela d'oro. Ho detto mi faccio un'altra mela d'oro. <ride> e andiamo a combattere il rosa. Tanto siamo messi meglio noi In teoria No ma anche in pratica Perché Sono indiamantato Ho fatto prot Sharpness Messo meglio di così Non posso Cioè Sì potrei fare prot 4 Ma Mi sembra esagerato Contro Vclo Molti giocatori Mettono la Q nel nome Non capisco il motivo Forse per essere più fashion Ma dov'è? Mi ha sparato una bomba Non ditemi che è invisibile Ah no Ok è lì Ha l'arco? No l'arco no Al mio punto debole Eh vabbè ci ritiriamo non voglio rischiare di morire inutilmente non so perché abbia lasciato incostruita la sua base neanche avesse bardato chissà come eh. poteva fare più attenzione l'idea dell'arco non è male però farsi distruggere così il letto secondo me poteva evitarlo ma sicuramente è andato in quella base per prendere le risorse per fare l'arco è tutto un complotto qui allora abbiamo altri 9 smeraldi però non ho voglia di fare l'ossidiana ma l'arco direi di farlo perché, se no, come lo combattiamo? Questo farabutto. Allora, dovremmo essere più forti noi con l'arco. Staremmo a vedere. È diventata una guerra tra arcieri. Dove sei? L'importante è che non prenda gli smeraldi, se no, sicuramente fa le pozioni. Ed è quello che voglio evitare assolutamente. No, dai, serio, dov'è? Ah, eccolo laggiù. Vediamo cosa ha in mente. Mi sta lanciando le frecce, che è una cosa positiva perché non ne ho tante. Evitiamo le frecce ce le prendiamo noi. Siamo già 23. Perfetto. Continua a sprecarle Ci fai solo un favore 27 frecce Dai ancora ancora un po' Ancora un po' Grazie Non è molto forte con l'arco Perché sta continuando a sprecare frecce O ne ha 3 stack Ok forse la finite Io ne ho 33 Oh no ne ancora ne ancora ne ancora Ho fatto soltanto una piccola pausa Ma ancora frecce? Ma davvero si è fatto 3 stack? Mannaggia Potrei buttarlo giù con la fireball Però non ci sarebbe Però non ci sarebbe gusto Me la lancia lui però Uo, Dai dove vai? Hai quasi finito il ponte Vieni a combattere Vuoi una mano? Te lo faccio io il ponte Tranquillo Vai lanciati dai, dai dai lanciati lanciati Sei arrivato sei arrivato Guarda ti piazzo il blocco qua Oh perfetto Bersalto, bel salto sei arrivato Ma cosa sta facendo? Ancora frecce? Ha frecce infinite Ha infinity nell'arco <coughs> Aia mi ha colpito Aia mi ha colpito ancora Mangiamo la mela La mangia la mela? Non lo so vediamo Se si lancia sì No ok non si lancia ma cosa sta facendo? Ma tutto questo perché allora? Sei finito, mi dispiace. Servirebbe pancia nell'arco. L'importante è che non abbia le mele. Mamma mia, quanto bo spam, però. Oh. Fireball jump? No, perderei troppa vita. Sì, da questa distanza potrei farlo il fireball jump. Sarebbe perfetto. Ok, è morto. L'ho ucciso con l'arco. Va benissimo, <ride> sono fortissimo. Niente da fare. Pensavo fosse un po' più difficile, ma abbiamo vinto comunque. Guardate quante frecce che ho su... Dunque, dunque, dunque, il video è finito. Lasciate tantissimi like e iscrivetevi al canale, dai? Se vi interessa, trovate anche la texture pack in descrizione. Boh, dai, niente, fatti bravi, ci vediamo un'altra volta. Bello!